Siamo qui con Igor Stoljanovic, attivista per i diritti delle persone rom sinti camminanti dell'associazione RSC per il futuro. Eh, Igor, che cosa ne pensa della polemica che c'è stata questa settimana? Tra l'altro le persone rom sono mm, spesso senza dimora e hanno una condizione abitativa assolutamente complicata. Che cosa ne pensa? Penso che questa guerra chiamiamola guerra ai poveri, che poi guerra non è, che per fare una guerra ci, deve, ci devono essere due persone forti che si affrontano, però chiamiamola guerra ai poveri, non è iniziata quel senza tetto. Storicamente ormai Torino è sempre stata una città molto aperta, la situazione Roma, anzi diciamo che era un po' una piccola mecca perché era molto ben organizzata. Invece negli ultimi quattro anni, specialmente negli ultimi due e mezzo, noi la guerra, i poveri, la stiamo subendo molto molto molto, non è una novità per quanto mi riguarda. Io già denunciavo tempo fa le, le malefatte di Bezzon e le cose che non andavano bene e la violazione dei diritti del popolo rom. Comunque sia, non so se tutti hanno presenti i numeri, ma parecchie persone sono state buttate letteralmente fuori dalla casa. Un progetto costato la bellezza di 800 mila euro quasi 800 mila euro ha fatto sì che 55, ci sono 55 occupazioni abusive e almeno 5 insediamenti abusivi dei Rom sgomberati. Oltre a non essere tanto forse capaci a fare una politica sociale forte, seria e tagliente, si stanno creando solamente conflitti e guerre nelle periferie, una vera e propria guerra nelle periferie perché stiamo vedendo proprio con, a tutti gli effetti l'ultimo contro il penultimo. Comunque non è una novità questa roba dei, dei senza tetto a Torino, ahimè, specialmente con questa giunta. Grazie.